Adesso entriamo più nel merito, cioè di come si devono svolgere questi incontri. Noi abbiamo predisposto una scheda in maniera tale che sia per aiutare lo svolgimento di questi incontri, per dare delle linee direttive che siano uniche dappertutto. Eh, per questo chiedo a Catiuscia Betti, che insieme a Don Alfonso hanno, eh, come dire, predisposto questa scheda, di potercela illustrare. A te la parola, Catiuscia. Buongiorno a tutti, sono Katyusha e Ringrazio Michelangelo e Don Alfonso per la presentazione molto dettagliata rispetto anche all'esperienza del Sinodo. Penso che dalle parole di Don Alfonso si colga la bellezza di questa opportunità che la Chiesa offre anche noi del MAC, in quanto anche noi Chiesa, di poter partecipare attivamente e dare il nostro contributo all'interno del sinodo. Prima Don Alfonso ha individuato una serie, lasciatemi passare il termine, di categoria a cui noi ci possiamo rivolgere, mondo del lavoro, associazionismo laico, terzo settore, persone lontane dall'esperienza della Chiesa, quindi vedete che questa eh, opportunità che abbiamo come MAC ci permette di vivere non solo un camminare insieme ma prima di tutto un incontro e questo penso che sia l'elemento fondamentale per poter vivere nello spirito che ci viene chiesto da Papa Francesco e dalla Chiesa in modo di nel modo del servizio questo incontro innanzitutto voglio dire che questo incontro che adesso vi presento brevemente con proprio le indicazioni operative non dobbiamo coglierlo come un elemento di appesantimento al nostro cammino associativo, anzi direi proprio che lo dobbiamo cogliere come il valore aggiunto all'esperienza del nostro cammino associativo di quest'anno in un'ottica di servizio alla Chiesa nazionale. Sembrano parole banali ma credetemi all'interno del nostro cammino il dare ascolto a chi ascolto non ha, non è assolutamente una cosa scontata, anzi permette veramente di vivere quella chiesa in uscita tanto eh, richiamata all'attenzione dal nostro Papa Francesco. Quindi davvero eh, il mio invito e l'invito della Commissione, quindi di Don Alfonso e di Michelangelo che ha lavorato con me, è quello di cogliere questa opportunità. Allora, concretamente che cosa dobbiamo fare? Che cosa... Ehm, ci, ci chiede la Chiesa italiana di svolgere che servizio ci chiede a noi del MAC? Innanzitutto ho detto un incontro. Allora, questo incontro a chi lo dobbiamo rivolgere? Dobbiamo rivolgere l'attenzione al nostro territorio. Quindi già qui ci permette di fare una riflessione a noi come movimento, di conoscere le realtà. O le singole persone all'interno del nostro territorio che si occupano e che vivono l'esperienza della disabilità. Questo è già un'occasione, un modo per poter iniziare a fare una mappatura, ad esempio, del nostro territorio, senza grandi, fare grandi cose. C'è un'associazione all'interno della nostra diocesi che svolge un, un cammino, un percorso, un'attività per le persone con disabilità. È stata citata l'Unione C, ad esempio ci sono cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo, ci sono realtà eh, lontane dal mondo della Chiesa che svolgono un servizio. Ecco, individuare a chi ci rivolgiamo e quindi, come ho detto, singole persone o appartenenti a realtà, eh, movimenti, cooperative, associazioni ben strutturate. Quante persone dobbiamo coinvolgere? Ovviamente una rappresentanza, quindi all'interno di questa riunione ci devono essere tra le 6 e le 10 persone, di cui tre, o da, dai 3 ai 5 aderenti al MAC e i restanti aderenti alle altre realtà. Questo perché? Perché capite che se noi svolgiamo un incontro legato all'ascolto i numeri relativamente bassi, che sono dai 6 alle 10 persone, ci permettono concretamente di vivere quello che è l'ascolto che ci viene chiesto, che è un ascolto non giudicante. Sottolineo, non giudicante. Perché lo sottolineo? Perché, come ci ha introdotto Don Alfonso, noi entriamo in relazione, o potremmo entrare in relazioni, con persone che pensano e vivono lontano dalla Chiesa e quindi pensano a una visione di Chiesa anche distante dalla nostra. È per questo che non deve essere giudicante, ma lo scopo dell'incontro è, è appunto una possibilità di ascolto reciproco in una logica di rispetto e di conoscenza che può portare poi anche a uno sviluppo futuro. Quindi una volta individuati... Queste persone che possono partecipare a questo incontro, quindi sia all'interno del nostro gruppo diocesano, ripeto, tre o cinque aderenti e eh, persone esterne per arrivare al massimo a dieci persone all'interno del nostro incontro. Come si procede? Innanzitutto diventa fondamentale, ehm, all'interno del gruppo, una, individuare una persona tra i tre e cinque aderenti del MAC che svolga ruolo di facilitatore e moderatore. Questo perché? Perché l'incontro deve durare al massimo 90 minuti e quindi ci vuole una persona ehm, che coordina anche a livello di tempistiche degli interventi dei, dei partecipanti al fine che l'incontro realmente possa avere questo tipo di durata. Questo è molto importante perché, come sapete, all'interno di un gruppo dove ci sono varie persone che devono intervenire, il facilitatore non solo ha il ruolo di coordinare i tempi, ma soprattutto di permettere a tutti i partecipanti di dire la propria opinione. E questo non è scontato perché eh, tutti noi viviamo l'esperienza di chiesa e lasciatemi passare la battuta, sapete che ci sono persone che sono in grado di parlare ore e ore, però se è un incontro di ascolto diventa fondamentale come forma di rispetto rimanere nei tempi. Um, faccio subito una, pre una precisazione. Abbiamo detto che questo deve essere un incontro di ascolto non giudicante nei confronti di persone che potrebbero vivere la Chiesa da lontanamente, quindi anche essere distanti. Per questo abbiamo sottolineato nella nostra scheda che l'assistente ecclesiastico può partecipare come tutti gli altri, ma non deve avere un ruolo di coordinamento e mi capite benissimo il perché. Perché mh, diventerebbe troppo incisiva la figura di un sacerdote rispetto a un incontro di ascolto dove tutti devono dire la propria opinione indipendentemente dall'appartenenza dal, dall anche religiosa o meno. Come si svolge questo incontro? Quindi 90 minuti, abbiamo detto il numero dei partecipanti, abbiamo parlato di un incontro di ascolto e questo è proprio quello che deve succedere. Come si svolge? Ogni partecipante si presenta in modo molto molto breve indicando il nome e eh, l'appartenenza, il perché sono qui. Sono qui come Mark, sono qui come Unione Ciechi e dopo ad ogni persona viene chiesto di rispondere a due semplicissime domande che sono cosa pensi della Chiesa? Prima domanda. Seconda domanda. Secondo te? Cosa può fare la Chiesa per contribuire al processo di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità nella società e nelle realtà ecclesiali? Due domande semplici. Ci vogliono, se uno, eh, ogni persona ovviamente eh, deve essere già informata di quello che sarà il tema di questo incontro, a ogni persona viene dato 5 minuti di tempo. Capite che se io mi preparo ho già la possibilità di riassumere brevemente quello che è il mio pensiero di chiesa, che anche chi vive l'esperienza di chiesa la vive in modo diverso e quindi anche questo è una logica di incontro e di confronto, perché non è che perché tutti noi oggi siamo qui eh, riuniti, eravamo 81, adesso non so se siamo aumentati, abbiamo un'idea di chiesa perché è diversa, perché è legata all'esperienza che abbiamo fatto. Vivere la Chiesa al nord è diverso che vivere la Chiesa nel centro Italia e sud Italia. Vivere il movimento apostolico ciechi da tanti anni rispetto che essere appena entrati. Oggi abbiamo detto con gioia abbiamo dei nuovi aderenti. Bello un movimento che si rinnova, che si arricchisce. Evidentemente ognuno di noi, anche noi che viviamo la Chiesa, alla prima domanda avremo delle risposte diverse. Oltretutto sicuramente avremo delle risposte diverse alla seconda domanda. Quindi anche per noi, gruppo MAC, i tre o cinque che parteciperanno, sarà già una gioia nel condividere un aspetto importante della nostra vita. Pensate a come diventa significativo per delle persone che da sempre, o magari per motivi diversi, si sono allontanati e chiedere a loro che cosa la Chiesa può fare per te. Guardate che io penso che questa sia un'occasione davvero grande di concretezza rispetto a quella Chiesa in uscita che Papa Francesco ci chiede. Allora dopo questo ascolto, che deve essere un ascolto empatico, abbiamo detto non giudicante, nel rispetto di quello che viene detto, anche se non lo condividiamo. Guardate che questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare. Noi nel movimento ci capiamo, prima Don Alfonso ha detto noi abbiamo il linguaggio, no? La Chiesa ha un suo linguaggio. Noi in quell'incontro apriremo l'ascolto a linguaggi diversi dai nostri. E questo secondo me è molto significativo, è un segno, eh? Penso che questo incontro davvero è un segno all'interno del nostro movimento di come noi veramente crediamo in questa Chiesa in uscita. Terminata l'ascolto la, ehm, di queste due domande, ehm, si lascia un momento di silenzio. Un momento di silenzio in cui non è che l'abbiamo indicato perché non sappiamo... Come proseguire? Anzi, diventa fondamentale questo momento. Io quando oggi, eh, stamattina, rileggevo il testo, mi è venuto in mente quanto diventa importante anche il silenzio nella celebrazione eucaristica. Allora, questo momento di silenzio che ci sarà dopo l'ascolto serve proprio per interiorizzare gli interventi degli altri. Ci ha colpito una parola. Mi ha emozionato la frase di quella persona, mi ha colpito, mi ha suggestionato alcune riflessioni che sono state condivise. E dopo questo momento di silenzio, che serve proprio un po' per ricreare quel senso di accoglienza di tutto quello che è stato detto, cosa succede? Ogni partecipante ha la possibilità di condividere per qualche minuto, quindi vedete che i tempi sono proprio brevi, una parola o un concetto che pensa che sia più adatto per fare sintesi. Questo perché è un rilanciare. Il nostro incontro è un, è un incontro di ascolto, ma allo stesso tempo di interiorizzazione della condivisione di quello che ci è stato dato e ci è stato condiviso. Questo è quello che... Dobbiamo concretamente fare. Come si conclude il nostro incontro? Con una proposta. Che può essere? Realizziamo insieme un'iniziativa con le persone che abbiamo coinvolto? Il tempo che abbiamo avuto è poco? Abbiamo necessità di creare un ulteriore momento di riflessione con altre realtà? mentre siamo lì ci vengono in mente di poter coinvolgere altre persone, oppure possiamo avviare insieme delle collaborazioni. Capite che qui diventa fondamentale la conoscenza del territorio. Noi non abbiamo indicato a chi rivolgerci in modo concreto, abbiamo indicato una serie di possibili soggetti con cui condividere questo ascolto, perché? Perché le nostre territorialità sono diverse, le nostre conoscenze sono diverse e quindi il cercare di concretizzare ancora qualcosa insieme. E poi cosa viene chiesto ai nostri gruppi? Di redigere un semplice Credetemi, è un semplicissimo report di questo incontro dove eh, indichiamo i partecipanti, indichiamo mh, genericamente le risposte che sono, da sono state date in merito alle due domande che mh, abbiamo fatto, no? quindi che cos'è per te la Chiesa e che cosa può fare la chiesa per contribuire appunto all'inclusione e, parteci e uh, la partecipazione delle persone con disabilità e poi indicare in questo report, quindi capite proprio molto molto semplice, indicare che cosa abbiamo deciso di realizzare insieme. Questo è quello che um, come commissione abbiamo pensato, spero di essere sta stata chiara,